Il filologico del discorso Mangio una bistecca, mm. li prendo a pugni e li faccio ridere mm -hmm. cioè, uh. E poi hai dimenticato la parte importante, poi tu li affetti Allora aspetta, tira fuori la uberso premi g Ok oh, devo fare una Devi fare quella Devi fare oh, quella Oh mio Dio Ok Stai chiedendo un po' troppo quando no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Oh mio Dio, vai, vai, vai, ci siamo, ci siamo Allora, sì. no. no, no, no, non voglio sentirti dire queste cose Vabbè, non anche, perché, anche perché tanto non, uh, non finiamo questa sessione finché non abbiamo almeno fatto una volta Ho giocato oggi 20 minuti e ho, ho provato un pochino da solo e l'ho fatto due volte. Oh. E tipo adesso non è possibile che anche col pocket medic non riesco. <ride> Dove sei? Sono dentro casa nostra, prima terra. Eh io invece mi sono fatto fare un gran studio al <ride> Ah no, che bello, mi sono vendicata. <ride> ok, vuoti? No! Allora... Sì che sono morto. Dove... Cosa ho? No, sì, <ride> Deve... be... ah, sì well, ok. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. andiamo. ce l'hai, ce l'hai, no, <ride> no, non ce l'hai, no. Non las las las. Ah. <susurra> <susurra> Sei viva? no. Non no. Non no. Non ce l'hai, no. Non ce l'hai, no. Non ce l'hai, no. no. Sì, sono viva, non mi dico chi mi ha detto prendi la mistecca, <ride> la mistecca, la mistecca, la mistecca, di per terra, è per terra! Mi presa Eh, grazie tante! <ride> Tanta miseria, ma... Proteggimi, proteggimi! Non la faccio. Dai! Oh, what the fuck? Hai inciso? Difficio veramente, però... poi quando ha detto che cominciava a presunire la tua compagnia? stai qui stai qui pazza segui il piano devi seguire il piano l'ho visto che c'era la spia <ride> che cavolo! ok c'è qualcuno che mi sta chiedendo qualcosa in chat in russo uh -huh. e non mi interessa Non mi digli non è che solo perché il gioco è evita questo russo stronzo pazza ma va una cosa che era? Ah. No, aspetta che lo devo usare Yeah. Eh certo, poverino. Ah, oh, ma il cielo! Ah, che carino! Ah! No, no, sì, sì, sì! Fammi la Aspetta, sono caduto dalle scale! Ah! sta fondo? Sono triste. Oh Oh Oh Oh Um, suppongo Ok, che... ho deciso. Trova okay. un buon, buon server a double cross. Pratico, la prima mappa in cui ho giocato ed è stata un trauma. Double cross, va bene. Vedi che diventerà invece adesso... è un ricordo gioioso. Ah! Ok, ok, non dire niente, non dire niente, non dire niente. No! No, perché? Non dire no, niente, non dire niente. No, di no, no, no, no, no, no. Nessuno ti ha ucciso. No, no. dai! No. ti Ah! <ride> Mi hanno chiestiato da dietro. <ride> no, scusate, medico guarda che brutto. Lo eh. so. Allora, no, vorrei solo far notare, non ho ancora mai colpito un nemico con un critico. Perché se no avrebbero riso. Quindi vuol dire tipo, scusate, c'è un critico di 100 colpi, una roba così. Evidentemente ho fatto più di 100 colpi, ma non è mai successo una volta. Qualcosa non quadro. Oh mio dio ce l'ho fatta! E tu non ci sei, ovviamente! No! Oh, oh, oh, oh. No! Cosa? Scamming, ma cosa? Ma non è vero! Questo guarda che hanno. bannato! No, a te! Vogliono voglio kickarti per, per, per, per, per. tuffa. Oh, modo passato. Che, che double cross è la mia d'annata oh no no no no aspetta a, a, la, la causa ufficiale era per truffa però adesso il tizio che ha chiesto il voto dice sono un demonitore e non mi aveva mai curato quando avevo 52 punti vita Di, fare in e invece ha invece, curato il cecchino ok allora aspetta no che brutta serata che <ride> <ride> <ride> <ride> Non capisci? Come non capisci? Ma guarda che è qualcosa brutto essere cliccati fuori da voi Non ti consulti un po' che ti ha cliccato Ah no, aspetta, ancora qui, aspetta, allora faccio un voto per cliccare lui uh, Chiedi... Se uno è arrivato al punto di chiamare un voto, è in genere perché c'è una votazione seria, ed è chiaro che tu non l'hai visto perché ah, ah, ah, il voto è passato, l'hanno kickato. Ah, ah, ah. eh, è stato un troll, eh. dai, dillo che è stato un troll. <ride> ho, ho chiamato il voto perché per fingere per lui l'abbiamo kickato e poi il tipo poi ha scritto lol, il chat. <ride> Ok, uno della no, nostra squadra diventa medico. Non vedi che sei una spia, te, per caso? Eh magari. Non che... io. Cioè non hai, non hai visto che c'è. No ma questa spia morta la vedi? Sì. E che cavolo stai facendo tu? Io ti Spesso... so, vedo una cosa più cellulare che ho detto. L'obiettivo è che è vince. No, no, no, no, è un duello, è un duello. Quindi, um, contano solo le decisioni che tu fai su di me e quelle che io faccio su io, ok? Ma no! Sì, sì, sì, sì. Se ti vuoi accanire su di me, eh? Sì, sì, sì. sì, sì. Aspetta un momento. No. Eh. bastardo, non vuoi che ti permette, ti vuole che sei morto subito. No, sono ancora vivo. Ti che? Sì, ma erosco ma lo ma... cioè, io, io, io io già devo concentrarmi a prendere la mia figlia, se volete guardarmi più intorno. <ride> <ride> la cosa che diventa me è che non sto facendo niente, però sto sopravvivendo più di non so quanto. In non sto facendo nulla. Sei aspira. Sì. <ride> <ride> Sarei andando in giro sempre completamente invisibile solo per non partire ma allora. certo. Assolutamente no. Ah, sei tu! <ride> yeah! Allora il duello per mano. Tu sei sempre Pyro? Eh. Però non dovrei essere pyro, meschino. Però. Sarò... Tanto... <ride> tanto, se riesco a uccidere qualcun altro prima di finisca la partita, mi raccomando. Quindi... <ride> ok, sono il, sono il Demolitore. incompleta tenuta da Demonite. Eh? Ah, sì. La spia è particolarmente forte come classe, se sai le Ma strade sai, secondarie. Eh. No, no, no. Vabbè, no, no, no, vabbè. Torrico, se conosci. Ciao, Giorgia. No, non ti permettere, lancia di pace, Giorgia. Giorgia! Dove sei? So che sei qua! Sono fuggito! Ah, codata! Secondo me vorrei tra con queste angie! Però! Oh. Sei morto! Sei morto? Sì! Mano di un altro demo. Non sì direi. sì sì no no non sono io non sono io arriva sempre troppo tardi che ti devo dire anche perché tu c'è la mia o oh, oh, oh sono io che arrivo troppo tardi oppure perché sei che tu che muori in troppo fredda. in fretta <ride> esatto vedo che hai già capito io, io muoio muoio a posto per non farmi bene <ride> <ride> <ride> oh. <ride> oh. <ride> tu pensi che io abbia abbastanza riflessi da riuscire a <ride> prima che tu ti accorga? Beh ma... devo dire che effettivamente prima hai guardato tutta la mia animazione della sciabolata e non mi hai sparato in faccia, cosa che avresti no. potuto ampiamente fare. Ma no, non mi pareva solo. <ride> no. no, avresti dovuto, me lo sarei meritato. <ride> non sapevo neanche che fossi tu! Io sì, sapevo che tu! <ride> no, Mi dispiace! No, no, non me lo sto dicendo per te, lo sto dicendo per me, che sono stato molto scortese. Perché non sono riuscito a uccidere nessuno e per la prima persona che uccido dopo 20 minuti sei tu. Oh! <ride> no! No, non ti credo mai! Non sei stata <ride> io, però! <ride> ah è vero, non mi hai ucciso no. tu dai mi devi uccidere almeno una volta ops, ops, ops ma che ops, via, salvami. mi così tanto via, salve wow, ho ucciso la spia, ho fatto il critico wow no, no oh dio uh. e tu? Oddio sto morendo Sto provando <ride> che una, una piccola soddisfazione personale anche se è un colpo critico ti stai andando a fuoco Se <ride> lo sei completamente meritato direi che la coppa cop aspetta a te questa sera Uh, rispetto ai tempi in cui andavamo in giro a mangiare bistecche e a morire direi che ci siamo, no, no, vabbè. siamo cresciuti siamo maturati right. sono cambiate tante cose mm.